Allora, la mia prima domanda è questa. Eh, visto che tu sei un grande conoscitore della rete della blogosfera italiana, ti devo chiedere qual è al momento lo stato dell'arte per quanto riguarda l'utilizzo dei social media nel giornalismo, oppure intorno al giornalismo italiano, chiaramente. Beh, rispetto a qualche anno fa le cose sono cambiate notevolmente. La polemica che c'era tra giornalisti e blogger, soprattutto nella prima fase, diciamo, prima metà degli anni 2000, ormai è una fase completamente superata, semplicemente perché i giornalisti più intelligenti hanno capito che il blog come strumento di comunicazione e di conversazione era uno strumento che poteva essere integrato nelle proprie attività lavorative giornalistiche, vediamo gran parte dei, delle testate online avere dei blog e molti dei blogger appartenenti a queste testate oggi sono tra i blog più linkati all'interno della blogosfera e sono anche tra i blog più visitati mi viene in mente per esempio il blog Piavo Norane di Alessandro Giglioli e lui è un classico esempio di giornalista che ha capito come funzionano i blog e oggi si è inserito benissimo di in questo mondo e poi c'è tutta la, diciamo, la dinamica dei, delle nuove testate che utilizzano i blog come strumento di pubblicazione il post di Luca Occhi senz'altro si inserisce tra i primi in questo filone e questo fenomeno mi fa dire che ormai blog e giornalismo in Italia siano qualcosa di simbiotico e non più Uh, un mondo contro l'altro. Sai, ultimamente si parlava di, della potenza dei social media, soprattutto Twitter. Uh, guarda la Primavera Araba, ad esempio, piuttosto sì. che i manifestanti Notav di Susa, che hanno tenuto aggiornati tutti con, con l'hashtag Notav, appunto. Eh, si pensava, c'era chi pensava al fatto che questo potesse portare poi a un nuovo tipo di giornalismo diciamo, generato dal basso credi che questo sia possibile o che sia più probabile mantenere un quadro di questo genere di cui parlavi prima giornalisti che fanno i giornalisti di mestiere che però utilizzano anche eh, internet e i social network i social media per eh, diffondere quello che hanno dire? io credo che una cosa non esclude l'altra e mi spiego peraltro il fenomeno delle persone che in maniera spontanea o più organizzata si trovano a essere testimoni di un evento o protagonisti di una manifestazione di cui fanno parte e usano gli strumenti della, della rete come twitter i blog eh, usando, usandoli consapevolmente quindi anche per esempio con l'hashtag eh, non esclude dall'altra parte che ci siano giornalisti attenti a questi fenomeni e quindi usino, eh, usino in senso buono queste persone e questi contenuti per avere maggiori fonti, eh, fonti dirette a sostegno del, delle loro attività giornalistiche, soprattutto nel momento in cui la testata giornalistica non ha qualcuno sul posto che può seguire direttamente le attività che si stanno svolgendo quindi a mio avviso sono due mondi che, che in realtà fanno parte di un unico mondo che è quello dell'informazione online quindi eh, limitarsi a uno o all'altro probabilmente non dà una versione eh, non dà una visione completa del fenomeno certo noi come lettori abbiamo abbiamo molte più fonti a disposizione non soltanto molte più testate da leggere rispetto a quelle a cui potevamo accedere in edicola o col telecomando, ma in molti casi se siamo utenti esperti possiamo direttamente andare a, a, alle fonti dirette appunto facendo una ricerca su Twitter cercando di farci un'idea direttamente, questo è un arricchimento ma credo non vada a scapito di chi il giornalismo lo fa e lo fa bene. Dai, ehm, non so se hai visto l'intervista che abbiamo fatto un paio di settimane fa con Paul Mansden, ma lui diceva appunto che per quanto riguarda questo genere di informazione lui è molto scettico perché non si possono effettivamente fare dei discorsi argomentati, non si possono costruire ehm, delle, delle argomentazioni in 140 caratteri, quindi secondo lui la limitazione era soprattutto su questo, e infatti, a, a suo avviso, l'unico modo per utilizzare i Twitter in, nella fattispecie per comunicare sarebbe per comunicare i titoli di, di articoli che poi vengono linkati e, e, e vengono argomentati in maniera più dettagliata sul blog oppure sul sito del giornale. Tu che cosa ne pensi? Ma è ovvio che ogni strumento va usato per le, per, per le caratteristiche che ha, quindi pensare di condensare, anzi di riportare un articolo di mille battute su Twitter in otto tweet non è la stessa cosa che scriverlo in, in un unico spazio, in un articolo e allo stesso modo se sono testimone di un evento e, e ho la possibilità di estrarre un video o di fare delle foto non è la stessa cosa pubblicare quei contenuti che descriverli in mille battute o in 140 caratteri. Quindi a seconda, del, eh, a seconda del mezzo che posso utilizzare è chiaro che questo mezzo va usato per le caratteristiche che ha. Fatta questa considerazione che può sembrare banale, ma tutto sommato non lo è, perché poi c'è chi pensa agli strumenti nuovi come eh, modi nuovi di fare le, le cose vecchie, quindi invece no, invece ogni strumento non solo ha delle caratteristiche, ma anche un linguaggio, un pubblico diverso e qui va usato in maniera consapevole tenendo conto tutti questi fattori, fatto questo ragionamento mi viene da rispondere che in realtà Twitter è l'ideale per il tempo reale, quindi significa che sta succedendo qualcosa adesso che è un terremoto, una guerra, una manifestazione, eh, qualsiasi cosa e io sono lì è chiaro che posso mandare una foto e pubblicarla subito e commentarla su Twitter, posso raccontare quello che sta succedendo minuto per minuto con brevi messaggi, questo non significa che, che eh, questa sia l'unica possibilità di raccontare i fatti, perché se io vado a ricercare su Twitter quello che è successo nel 2009 in Iran è impossibile che trovo qualcosa, proprio perché lo strumento è pensato come tecnologia per l'immediatezza, quindi significa che se io voglio usare questi strumenti per raccontare qualcosa e rimanendo sull'argomento fare informazione devo essere consapevole dei vantaggi e dei limiti, quindi eh, nel caso specifico dovrei cogliere la possibilità per raccontare quello che sta succedendo nel momento in cui sta succedendo e poi a fine giornata o al termine dell'evento, se voglio comunque raccontarlo e raggiungere il pubblico più vasto e credo sia opportuno poi eh, trasferire questo testo in una maniera più elaborata su altri canali oppure pubblicare in forma più estesa video, gallerie fotografiche che poi possono essere linkate una con l'altra da Twitter verso il blog e dal blog verso il canale YouTube con i video. Quindi tutti gli strumenti vanno pensati in cercando di usarli per, per far sì che ognuno di essi dia al massimo semplicemente limitarsi a twitter perché si parla di twitter o al blog perché si è affezionati al blog e, e, e non usare gli altri strumenti significa perdersi, perdere delle opportunità um, ti leggo visto che siamo esattamente in tema una delle domande che ci è arrivata dai nostri lettori che è la sì. seguente. Per mantenere la veridicità e la qualità delle notizie, quali filtri secondo te dovrà mettere in atto il giornalista? Cosa differenzia il rumore e cosa diventa o è notizia? Ah, io non sono, da, da qualche parte mi definisco pseudo giornalista e, e i giornalisti quando mi invitano a un evento si domandano e mi chiedono sempre perché uso questa, questa definizione e la uso perché eh, sono, mi ritengo a tutti gli effetti un giornalista, ma non sono iscritto all'ordine dei giornalisti, non ho fatto una scuola di giornalismo, non sono un giornalista tradizionale, almeno secondo le definizioni che vengono applicate in Italia. Però eh, detto questo, quindi non avendo fatto una scuola di giornalismo, non avendo seguito delle regole con cui vengono eh, cresciuti i giornalisti in senso professionale Mi viene da, da, da rispondere a questa domanda dicendo che comunque le regole, le buone regole del giornalismo beh, di vent'anni fa valgono oggi con Twitter e con i blog e varranno domani con gli strumenti nuovi che, che arriveranno. Quindi, la stessa cosa del, vale per la selezione delle fonti. Fino a ieri, un giornalista cosa faceva? cercava di telefonare a, a, alle persone sul posto, alle istituzioni e cercava poi di avere conferma da due o tre fonti diverse rispetto allo stesso fatto in maniera tale da essere sicuro che il fatto fosse reale e quindi lo potesse pubblicare come un fatto veramente accaduto oggi spesso non è possibile fare questo tipo di verifica semplicemente perché, come è successo in Tunisia o in Libia, eh, soprattutto nelle prime fasi una guerra, di una protesta, di un fatto di un certo rilievo, non ci sono giornalisti ad ogni angolo della terra, quindi non è possibile avere una copertura eh, globale eh, sul posto e quindi verificare con i propri occhi quello che sta succedendo. Quello che si può fare però è eh, applicare lo stesso metodo alle fonti della rete e eh, senz'altro avrei sentito parlare di un giornalista americano che si chiama Andy Carvin che lavora per eh, il circuito radiofonico NPR e lui è famoso ormai e se ne parla in ogni contesto in cui si, si parla di questi argomenti perché è uno dei più bravi giornalisti oggi a livello globale che ha capito come usare Twitter per selezionare le fonti, costruirsi quindi una rete di contatti e andare a quindi a selezionare qual è la propaganda, qual è, quali sono le persone che sono state testimoni di un fatto e lo raccontano su Twitter con l'aiuto della stessa community che lo segue che è in grado di dargli dei feedback sulla, sulle persone, sulla credibilità di chi scrive, che magari ha anche un blog o altre attività che quindi possono essere applicate in una sorta di fact checking che avviene tutto online, quindi cambiano, son, son, cambiano soltanto gli strumenti ma non cambia la metodologia, quindi applicando la stessa metodologia sugli strumenti nuovi i giornalisti più preparati senz'altro sono capaci di distinguere quello che è il rumore dal segnale e quindi costruire anche delle storie che siano, che siano rispondenti a, a dare dei fatti e non delle supposizioni.